Benvenuti, bentrovati nel divano più lungo del mondo Allora, lista delle cose da dire Questo tizio qua, esatto, quello con la corona, ha preso un'abilità incredibile perché Per ogni omino che uccide, ma io ho visto anche per ogni perri che fa, aumenta il suo danno base Ah! L'altra cosa interessante da fare è andare a, pia qua, a piantonare tutti questi muri perché ho scoperto che oltre alle iscrizioni che noi abbiamo trovato uh, ci sono anche delle altre cose nascoste in giro che si mostrano uh, prendendo a pugni le pareti. Quindi ed è. Un po' comino. Scusa? Sì. Ma faccio sul serio? Faccio sul serio. La terza cosa da dire è che si può fare il perry, questo qua, anche senza avere la carica. Non ti ripristina la vita quando infili la spada nel fodero che è il corpo del tuo nemico, ma eh, recuperi un sacco di determinazione per fare poi i perry che ti fanno recuperare vita. Quindi figata. L'ultima cosa che vorrei, di cui vorrei parlarvi, mentre sto fermo col gioco perché sto leggendo un documento su, che mi sono redatto io, su Google Drive è la lore su quello che abbiamo trovato in due episodi ho scritto tre pagine di lore ok e non avevamo capito un cazzo ma adesso sì, in carattere sì. 72 esatto ci sono tre parole <ride> Le quattro lettere c'è pieno di lore c'è scritto no la cosa più interessante è per esempio che la vecchia Genessa a quanto pare era amante con Tiel l'accolito il ladro lo scella del ladro. E immagino che questa cosa dovrebbe stupirmi e dovrei fare qualcosa tipo... Oh, no! Esatto! E vi mostrerò che ho preso nel frattempo off screen questo, l'offerta al sigillo ossidato. Ecco, quindi neanche le cose fatte bene, ossidate. <ride> È uno del, degli oggetti che vendeva la sorella corrotta, che fa parte dello stesso ordine della sorella Genessa, che ha sede nel Netcar Eterno. Tutto questo grazie alla lore, vedete? Sono perfettamente in bolla e eh, potenziamo l'acquisto di, di, di, di, di determinazione. Trovo disturbante come tu usi l'inquadratura del gioco perché guardi troppo il pavimento Ah, così e dice. io invece voglio vedere... No, no, così è perfetta, anzi guarda, la metterò così. Ecco, così preferisco, grazie. Questa vedo anche legge. un po di sole. ecco, così è fastidioso. Vai, <ride> levati, cane! Uh, sì, voglio bere il tardivino perché abbiamo scoperto che il tartivino serve a recuperare i punti vita wow l'or allora in chat si chiedono cosa si sono persi si sono persi quelli che sono arrivati adesso sì. eh, Marco che ha fatto il noioso con la l'or esatto. eh, o il l'or la l'or eh, e non oh. ve la spiegherò neanche più Perché basta. no esatto anche perché vabbè, oh no ma questo devi sconfiggerlo uh. di nuovo No, ma scusa un mi sono fa ritirato come? il calcetto. Cioè il, ba il balilla? Esatto, adesso te lo mostro di nuovo, cioè. guarda. <ride> Madonna, ma quanto male fa questo, eh, questo calcetto, cioè è troppo utile. Eh sì, sì, e ci Buona. vogliono solo 100 lire per fare una partita. <ride> Il problema è che adesso ho troppi tasti a disposizione. Eh, eh. Nel senso che hai un pad con più tasti di quelli che dovresti avere, sì, o esatto. semplicemente si sono sbloccati dei tasti. No, no, ho un pad come quello delle chitarre doppie, ho un pad sopra l'altro, attaccato. Così. Ah, ma le chitarre doppie non so perché erano fighissime negli anni Ottanta. Adesso invece, perché hai capito l'inutilità di avere la chitarra doppia, ma. <ride> Allora io sto andando a caso, uso questo teletrasporto perché l'altra volta abbiamo usato quello dall'altra parte e abbiamo già spento quella lucetta. Tra l'altro, vedi? No, no, ne manca uno. Eccoli qua. Fiamma numero uno, fiamma numero due, fiamma numero tre. E manca questa da spegnere. Se una era in centro e una era qua a sinistra, quella successiva sarà la destra. Ne non fa una piega. Perfetto. Sì, ma poi sai che stai parlando con la persona dotata del senso di orientamento assolutamente Certamente. più spiccato che mente umana ricordi? Io ho le frecce io a casa per ricordarmi dov'è la cucina e dov'è. Scusa, devo andare un attimo in bagno e caga nel lavandino. <ride> Cosa stai facendo? Ah, eh, mi sono confuso. Ah, scusa. <ride> Questa tazza alta 1,80 m, che fastidio, oh. Eccola, eccola, eccola, eh, eccola, eccola. Finalmente oh. ce cioè, lo dici con un'enfasi come se è eh, tutto un brividino. Eh, madonna, è eh, l'unico brivido che abbiamo avuto fino adesso, praticamente. Sei, ma ti rendi conto che io ho capito che è stato fatto da un gruppo di 15 persone con un budget ridotto, che comunque un bel prodotto, confezionato bene, e con fuori. una bella grafica eppure hai sei cazzo di nemici, sei? Sì, è vero, per ora sì, però eh, in realtà… Le, le puttane rosse, quell'altro lì col martello grosso e, e gli incoronati… Di... Eh, e oh, fine. Eh, è così, sono in questione, ahia, scusa. Beh, per favore, questa qua clippatela perché penso sia una delle morti… Okay. questa la mandiamo, la mandiamo a ColdSymmetry così vediamo se, se ci pubblicano esatto, mamma mia 450 fantasmi bene Beh, e chi chiamerai? nessuno la mamma Ma. sarà probabilmente il motivo per cui morirai oh, malissimo no. Credo che comprerò un violino e comincerò a imparare a suonarlo nella prossima live, perfetto. Eh, guarda qua, ah, guarda cioè, qui. Fatto, fatto, fatto. Eccoci. È eh, signora non... mia, signora Longari, vediamo. Signora Longari è un'altra cosa. Uh, acido temprante? Questo è per potenziare le armi. Adesso esplode, c'era una testata nucleare dentro. No, no, abbiamo trovato <ride> qualcosa per potenziare le armi, fichissimo. Ah! Ne è proprio valsa la pena, eh? Beh, io direi di sì, in effetti. Eh, eh, eh. <ride> Avremmo perso solo mezz'ora di vita. Ma ah, poi basta, finito, sai. Adesso andiamo dal boss. Ugo, che sì, andiamo dal boss. Sì, non è andato via lui. Sì, mi ha detto, beh, si è fatta una certa, arrivederci. <ride> Con cartello torno subito. <ride> Sono al bar. E di qua dove si va? Guarda, hai visto? Abbiamo scoperto. Eh, ah, di... Mamma mia, che emozione. È un posto nuovo. Oh, Alessandro. lo stesso di prima, 10 metri più su. Sì, incredulati. Eh, eh, senti com'era rifatta l'aria. È eh, perché eh, quando hai fatto tutto, <ride> assorbito tutto l'ossigeno per quello. Ah, ah, e, qui scatta anche di più perché sei più in alto. visto? Lore, Madonna, bisogna mm -hmm. esplorare. Solo che colpici, la maniera colpici. da esplorare. No, colpici. ma cosa colpisci? di iscrizione. Fidati, colpisci. Aspetta. La ricompensa <ride> per la lealtà e la servitù. Pertanto il nato due volte non richiede promesse. Sono venuti qui alla ricerca di risposte, proprio come te ora, ma non troverai altro che silenzio e rabbia. Buttati nell'abisso. Lascia che il vuoto... No, ho fatto da... forse il consiglio migliore. <ride> e ti riplasmi rilascerai figlio della miriade, una sorella o un fratello. Quindi tutti questi che abbiamo trovato qua in basso sono quelli che sono venuti qua a dire cosa c'è di interessante? E hanno detto niente e si sono buttati ah. nell'abisso. Certo, che è quello che avrei fatto io appena ho visto l'area. Esatto, oh. sì, eh, in effetti ti viene voglia. Io penso che qua si farà, mi farò male, a meno che non riesca a cadere sopra questi oggetti. Ecco, quindi adesso... Ci sarà sicuramente un modo per Scusa? cadere giù senza morire. Scusa? E il Cobra Kai? Aia. Ah, yeah. Bene. Ma abbiamo aperto la porta. Ci siamo. Oh, wow! Pensa, costerà niente sta porta di manutenzione. No. Anche qua, trash mob. Ma porca puttana. Uh. Ah! Adesso scrivo sono... quelli di Epic, scrivo quelli di Epic che non c'entrano un cazzo ma lo vendono loro. il Gioco. E lui chi è? Vediamo, non mi interessa. Lui chi è? Ah, Renato Zero. <ride> non, ricordiamo, <ride> non ricordiamo più il nostro nome, siamo una moltitudine svuotata e riversata in un involucro delle sembianze umane, quindi sono tutti come noi? Sì, perché hanno due gambe e due braccia e una testa. No, perché entrano negli involucri. Io ma io, sì, no. rifiutano di riconoscere le nostre sembianze senza confini ma né il tempo né la forma possono limitarci ah, adesso capirci qualcosa in live eh, ricollegando a tutto quello che sappiamo non è semplicissimo anche perché ci sono molte domande in sospeso ancora sì, tipo perché siamo ancora qui? questa, oh. questa, questa permesso sì, io salgo scusate, ho un bus da prendere là non c'è niente di qua? Come hai fatto questo salto, scusami? Skill. Eh, eh. No, cioè, non è skill, è fuori da ogni fisica conosciuta. Skill. Cioè, tu hai saltato a destra della scala e sei rientrato a sinistra. Funziona così, non so se ci hai mai provato, provaci qualche volta a casa. <ride> <ride> Dice... Uh, in altri, almeno avevi drop. Interessanti per premiarti oggetti con descrizioni e menate varie. In effetti, faccio notare che non abbiamo droppato un cazzo perché in questo gioco non si droppa un cazzo, Madonna. Davvero, cioè, non esiste l'equipaggiamento, non esistono le armi. Ci sono quattro armi, quattro shell. Mm -hmm. Ciao, fine del gioco. Ah, eh. c'è un teletrasporto qua, interessante. ah, ah, ah, ah. <ride> vediamo magari ci manda a fare in c***o scusa? oh un ascensore una shortcut che level design ardito me ne frega qualcosa ti, ho fa ti faccio notare come si sono alzati i tuoi vestitini quando hai preso l'ascensore hmm. perché il punto è Posso chiamarlo dal basso, perché sennò non serve un cazzo. O forse posso fare così, come nei migliori souls. Esatto, ottimo. Adesso scrivo, scrivo a quelli di Colsimetri su Instagram, adesso li mando a cagare subito, per direttissimo. Esatto, gli scrivi sì, vabbè, ma com'è possibile? Andate a cagare, così in italiano proprio. Ma sai cosa? Ho un certo presentimento che questa... Non sia l'area dove dovremmo essere perché è troppo complicata. Perché sono troppo forti come punti in salute, proprio i mob. Sì? ci metto un sacco a uccidere anche queste qua. Ma questo è perché sei brocco? Forse non hai potenziamenti adatti uh -huh. o oh, lo shell adatto? No, però scusa un attimo adesso io capisco tutto, eh, eh, il level design, merda, eccetera, eccetera, ma io devo farmi tutta questa strada ogni volta che devo riprovare questo boss la gente seria che ci sta guardando e che ne sa scriva per favore che siamo dei coglioni e che non abbiamo capito un cazzo che dovevamo andare dall'altra parte scrivetelo per favore Ma questo io lo vedo come abbastanza palese oh, wow hai trovato gli archivi sì. oh, oh che emozione beh guarda onestamente e adesso... Il gioco consisterà nel catalogare in ordine alfabetico queste tavolette. Con ciascun sacramento, che sono quelli che abbiamo tirati durante questa live, tirato fino adesso, allora, sì, approfondiamo i nostri dubbi. Rifiutate il conforto della convinzione, fratelli. Chiudete gli occhi e la seduzione della ragione. Non è possibile comprendere i nostri dei imperscrutabili. Conosciamo a malapena noi stessi, ditemi. Quale sciocco crederebbe di poter comprendere i venerati? che sono questi dei, appunto, venerati da un, uh, un gruppo che si fa chiamare i Devoti, secondo quello che abbiamo ricostruito, che ho ricostruito, uh, guarda l'altra, l'ho figata. vediamo. Un ragno si arrampica con cura lungo un filo d'erba bagnato, i tormenti della transizione si illuminano con nuove prospettive per coloro che sono aperti, come ci hanno aperto noi in questa live. Ci mancavano gli aiku nel esatto. gioco. Un pungiglione trafigge la carne di un custode non amato. In un tubo si gonfia e si restringe. La serenità ah. porta con sé solo la speranza di prevenire ulteriori dolori. Aspetta, prendo il violino più piccolo del mondo. Oddio, un teletrasporto. L'ho fatto, l'ho usato, l'ho fatto. L'hai fatto, eh sì. oh, eh sì. finalmente qualcuno doveva prendere una posizione. Uh, Un turibolo disgustoso, che cos'è? Ma se, secondo te Ah, è un potenziamento per il martello e scalpello? figata. Oh, la la. Eh, io credo che siamo arrivati tipo al boss. Sì, madonna, l'hai detto anche un'ora fa. Sì, ma questa volta penso che sia vero. Non lo farai mai questo boss comunque. In che senso stasera o proprio mai, mai. mai Ma figurati, sono riuscito a fare i trash scusa? Mi scusi? si sì, si può parlare. Posso eh, vederla Ma si sì, ma non è il boss questo, dai, La vai. E ero sbalordito delle conoscenze, ma è stata una perdita di tempo cercare di catalogare i contenuti di questa biblioteca. C'è venuta lei i devoti continuano a perlustrare cercando all'infinito una rivelazione anche se sono circondati della follia Ti avevo detto che finivamo a fare i bibliotecari non vagare tra i comuni tra vaganti di libri ritarderai solo inevitabile cioè il boss ah sì, curami, grazie ah, torniamo da qua pim pum pam, fighissimo tvrevre chiarissimo bene mancava un dito medio grande così bevi nectar oh signore non si beve mai niente dove non conosci madonna che inquietudine che mi fa stare vicino a questo robo sarà la testa del boss Ha una lingua all'interno non andare vicino andiamo l'hai bevuto al nectar, adesso lo bevo. Come minimo, ti mangia No, mi fa perdere così tanto per gradire metà della vita. In questo fa... non me l'aspettavo neanche Però eccolo no. qua, mi perso un sacco di vita mi ha fatto perdere un sacco di vita. Cos'è uno spartano? <ride> per... Oh là. Bene. Che schifo! Oh no, c'è un in oh! dentro. Oh, che cazzo! una puta una si. Sì. Mm. Non riesco a vedere quanto gli hai tolto perché ci sono le nostre mappe però è stato un bell'inizio beh sì Bravo. che fastidio queste freccette quanto beh, non lo so eh sì cerca di evitarle eh, forse non devi stargli in range forse non devo stargli in range perché c'è quel dannetto con la balestrina madonna fastidiosissimo sì, che tra una lo scudo, sull'altra la balestra, poi sull'altra una lancia e un'ascia. Però a quanto pare puoi farlo tutto così. se perché si farlo tutto a perri non serve niente male effettivamente. Beh, adesso vediamo se al 50% cambia. Vabbè, vai vicino, vai vicino, vai vicino. Dai! Ho sbagliato il peso del perci. Ah, sì. Cioè mi mm -hmm. frega di brutto se sbagliate il peso del perri Ecco, non fare. Ero davanti al mio shell. Ah. Ho perso lo shell la prima volta proprio perché ero a pochissima vita e col primo perri sbagliato mi ha distrutto. Allora, proviamo a indurirci. Il problema è che parte una Ma sì, si, sembra proprio buono, è un sportano, sì. eh? Sì. No, no, no, no, no, no, no. Che scema. Ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata l'ho fatta troppo presto no, non l'ho fatta troppo presto ho mollato il tasto dell'indurimento adesso ah, vedi? vedi cosa fa? cosa fa? non ho capito cosa fa eh, l'ho perriato ho capito adesso è chiarissima quasi la palissiamo esatto quando lo perrio ma senza la possibilità di fargli subito questo lui sì. riesce a mettersi nella stance in cui mi attacca il ranged guarda che bella posizione poi si chiama il nato due volte quindi dovrà morire almeno due volte ah lui è lui il nato due volte il nato due volte non può morire una volta sola Lecce. forse intanto in chat tutti si stanno mangiando le unghie perché non scrive più forse si sono anche mangiati la prima e la seconda falange eccolo yes. bene Olè. e adesso? e adesso? il nano è morto ha ucciso solo il nano, ti prego no oh. E è pure in... eh, eh. a occhio si sì, è morto Guarda, guarda la sofferenza. Sì, è tanto sofferente. Cazzo. Ti prego. Eh però, adesso andrà come il minimo di nero, è impazzito, è andato fuori di testa. Mante che animazione di merda. Oh ciao ciao, cosa fa? Avrò sicuro. Perché mi li sta segnando tutti come imparabili. C'era un calcio che prima non c'era o me lo sono sognato? Cos'è quel calcio là? Eh, qualcosa che non so parlare ancora. Ah signore. Eh, Va la più difficile che tu riesca qui a. No, con così tanta di vita. Niente. A portarla a casa. Niente qua. Eh, ci ragioniamo perché.. Uh, a parte che indurendosi all'inizio forse è più semplice arrivare alla seconda fase con più vita o magari Beh, sì. senza neanche essere morti una volta però forse non è neanche lo shell giusto può essere che io non abbia lo shell giusto credo che sia più efficace potenziare l'arma l'unico problema che ho con questo è eh, come faccio ad arrivare da dove devo potenziare l'arma cioè la torre a qua senza rifare tutto il giro. Allora, in chat ti suggeriscono che il ladro ha molta stamina per schivare, è vero, ma non ha un cazzo di vita. Il re con la corona che e... è quello che ha più stamina e esatto, più vita, giusto? Esatto, quello che ha più vita, meno stamina. Ma è importante relativamente perché noi qua gli abbiamo fatto danno quasi solo col Perry. per cui la stamina per menarlo non ci serve, vedi? Ci serve tanta vita qua. Eh, sì. va bene Andata. Dai. Allora, si studia e si arriva preparati la prossima settimana Esatto. già che oggi siamo arrivati a questo boss è stato secondo me un successo rispetto a tutta la strada che dovevamo fare se ci fossimo fermati a uccidere ogni mob grazie per averci seguito grazie anche a quelli extra che sono eh, non sono i soliti che ci seguono in chat ma sono venuti a fare un saluto e alla prossima live Ricordatevi che abbiamo una chat Telegram, Giusto. un profilo Instagram, un canale YouTube, Giusto. un profilo Twitch. Giusto. Buonanotte e buon mercoledì, anzi buon fine settimana perché ve la riguardate venerdì questa. Esatto. <ride> Ciao.